ciao a tutti oggi prepareremo il migliaccio napoletano il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e venti minuti circa gli ingredienti sono scorza di arance di limone latte intero burro morbido sale semolino uova ricotta di pecora zucchero acqua vanillina e limoncello Andiamo il via alla ricetta per questa ricetta avremo bisogno di uno stampa a cernera del diametro da 26 cm. Metteremo sul fondo eh, della carta dal forno e imburreremo i bordi. E andiamo a preriscaldare il forno in modalità statica a 180 gradi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale la scorza di arancia e limone. 50 g dello zucchero. e la vanillina e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo l'acqua, il latte, il pizzico di sale. il burro e facciamo cuocere per 7 minuti, 100 gradi, velocità 4. Adesso dal foro del coperchio verseremo il semolino, azioniamo il bimbi per 5 minuti. 90 gradi. Velocità 4. semolina è pronto trasferiamolo in una ciotola e lasciamolo raffreddare dopo aver lavato e asciugato il boccale adesso versiamo le uova e lo zucchero e azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 6 adesso rinviamo sul fondo un pochino Aggiungiamo il limoncello e la ricotta di pecora e azioniamo di nuovo il bimbi per due minuti a velocità 5. Adesso riprendiamo il semolino. Nel frattempo si è raffreddato, lo versiamo all'interno del boccale. E amalgamiamo il tutto per 3 minuti. Velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo nella nostra tortiera. Adesso inforniamo a forno statico a 180 gradi per 50 minuti circa. Il migliaccio napoletano è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di uscirlo dallo stampo. migliaccio napoletano. Grazie e alla prossima ricetta.